Ciao amici di Mr. Gadget, benvenuti all'appuntamento con un'altra delle recensioni in cui vi presento uno dei prodotti secondo me più interessanti di questo periodo probabilmente tra pochi giorni verrà un po' offuscato dalle eh, novità che troveremo al Mobile World Congress ma nonostante questo rimane un prodotto molto interessante, si chiama Samsung Galaxy A8 Allora diamo un occhio da vicino a questo Samsung Galaxy A8 e io rispondo subito alle vostre critiche, non si può sempre partire solo ed esclusivamente dal prezzo per due ragioni, a perché eh, questo telefono è al centro di eh, promozioni incredibili per cui ve lo potete portare a casa eh, davvero per eh, delle cifre eh, molto molto contenute perché eh, c'è una fortissima eh, essenzialmente eh, c'è un fortissimo sussidio eh, dato dagli operatori per l'acquisto del Samsung Galaxy eh, A8 2018 e poi perché secondo me c'è un elemento che è quello della qualità che eh, entra spesso in gioco quando eh, si parla di un prodotto di tecnologia e Samsung ha un livello qualitativo di molti aspetti di questo telefono veramente eccellente, parto dalla eh, costruzione, vetro sulla parte posteriore, vetro eh, su quella anteriore con quello che Samsung chiama eh, l'infinite display Display, eh, con una diagonale da 5,6 pollici, una proporzione 18,5 noni vuol dire 1080 x 2220 eh, pixel eh, a bordo di questo telefono c'è l'exynos 7885 che è un octa core molto potente con 4 giga di ram il tutto alimentato da una batteria da 3000 mAh allora la batteria non mi ha mai dato problemi di sussistenza eh, la cosa fondamentale da ricordare è che eh, per la prima volta Samsung propone una soluzione che che probabilmente rivedremo anche nell'S9 che presenteremo tra qualche giorno, eh, che verrà presentato tra qualche giorno, quindi il sensore delle impronte digitali sotto la fotocamera. Non vi nascondo che per me non cambia molto, io finisco comunque spesso col dito eh, sulla fotocamera, preferisco una posizione eh, più bassa, ma sempre meglio dello scorso anno quando era eh, laterale. Eh, altra caratteristica di questo telefono, il profilo in alluminio eh, molto curato, molto eh, ben eh, rifinito eh, e tra l'altro anche la posizione dell'altoparlante eh, laterale questo richiama un po' il Samsung Galaxy A5 di cui è il naturale successore io trovo che il Samsung Galaxy A8 2018 potrebbe chiamarsi benissimo S8 Mini no? per alcune caratteristiche, mancano i bordi curvi però guardate anche eh, le e cornici, come siano veramente minimali, no? sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Dovendo cercare sempre gli elementi distintivi, certo il display Super AMOLED è già un vantaggio rispetto alla concorrenza non indifferente. No? Guardate l'angolo di lettura: dovreste staccarvi gli occhi dalla testa e spostarli per riuscire a battere questo angolo di lettura, andare oltre questo. Eh, angolo di visione, potrete eh, sbirciare tutto quello che fanno i vostri vicini eh, in metropolitana, però ecco il display Super AMOLED è già un dettaglio importante, tra l'altro proporzione tra display e superficie totale del telefono 75,6%, quindi veramente molto eh, molto molto elevata ma poi direi eh, 32 GB di memoria espansione micro sd e vi faccio notare tra l'altro che questo è un dual sim vero questo è il cassettino della sim principale quella che va anche in 4g e in 4g plus eh, questa invece è la sim secondaria c'è anche la micro sd quindi potete utilizzare due sim e la micro sd contemporaneamente vi segnalo solo eh, una cosa eh, vi segnalo una cosa importante ovvero il fatto che eh, questo eh, telefono eh, con mh, la eh, sim secondaria, cioè con la sim eh, numero 2, vi permette solo di eh, navigare in 3G e non in 4G, quindi una sim in 4G+, eh, l'altra invece eh, in eh, 3G. Altro dettaglio, questo telefono ha una certificazione IP68 che è un altro eh, elemento secondo me eh, importante per usare il telefono senza eh, tanti stress. C'è l'attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo, un connettore USB Type-C nella parte inferiore, poi abbiamo detto dunque che l'altoparlante sta da questa parte, qui c'è il pulsante d'accensione, volume rocker invece su questo lato. Potremmo spendere molto tempo anche eh, sul software perché io credo che eh, l'interfaccia che non è esattamente la stessa eh, di mm, S8 e Note 8 ma ci andiamo eh, veramente molto vicino rappresenta uno dei punti di forza di Samsung, no? una volta TouchWiz era veramente la bestia nera di molti appassionati di Android, invece adesso la UX Experience è secondo me una delle migliori espressioni di Android, con delle personalizzazioni interessanti, no? ad esempio quando eh, voi eh, navigate eh, in Internet avete la possibilità di accedere immediatamente a questo eh, menu eh, per... Eh, trovare aperture di nuove schede, cambiare il testo della pagina per eh, attivare eh, la modalità notte oppure volete anche per condividere quello che state leggendo con eh, il eh, mondo intero non solo perché avete la possibilità di utilizzare anche le doppie applicazioni quindi vuol dire che per il messenger, per eh, facebook avete dunque la possibilità di entrare eh, con eh, due account eh, diversi all'interno eh, dell'applicazione eh, eh, stessa e questa secondo me è una cosa eh, super utile eh, che potete utilizzare davvero eh, alla grande. Mm, non solo, eh, vi segnalo la fotocamera perché questa è la cosa fondamentale no? una fotocamera eh, posteriore eh, da 16 megapixel tra l'altro con un'apertura eh, 1.7 quindi comunque una resa notevole peraltro con dei pixel da 1,12 micron mentre sulla parte anteriore vedete quella che è la doppia fotocamera no? vedete qui i due sensori della fotocamera e in questo caso bisogna eh, parlare di una fotocamera da 16 megapixel o da 8 megapixel peraltro entrambi con apertura 1.9 quindi in grado di scattare delle foto veramente eccellenti eh, anche quando voi eh, siete eh, in una condizione non facile come quella con poca luce e questo è uno dei eh, dettagli secondo me che eh, fanno la differenza ma l'altro dettaglio importante è questo c'è cioè la messa a fuoco live vuol dire cioè che quando scattate un selfie siete in grado di sfuocare in tempo reale quello che sta dietro di voi con un effetto che è particolarmente gradevole simile a quello delle fotocamere principali, poi avete il fenomeno degli adesivi se avete più di 12 anni forse non vi interesserà più di tanto però insomma per chi è appassionato anche dell'immagine di Snapchat o comunque vuole magari pubblicare su Instagram con qualcosa di creativo in più eh, questa sicuramente è una eh, buona soluzione. Eh, navi navigazione del telefono eh, secondo me è buona, con ottima eh, qualità, eh, c'è ovviamente Bixby eh, a bordo del eh, telefono quindi potete essenzialmente gestire il telefono con eh, la voce non ancora in italiano e qui non c'è il tasto dedicato che c'è sul eh, Galaxy S8, che probabilmente ci sarà anche sul Galaxy eh, S9. Eh, vi faccio sentire anche l'audio, tra l'altro, di eh, questo telefono, che può essere eh, sempre importante. La soluzione, tra l'altro, è quella, abbiamo visto no? di un eh, altoparlante messo sulla parte eh, laterale perché essenzialmente quando voi impugnate il vostro telefono l'audio non viene eh, infastidito, eh, non viene bloccato eh, dalla posizione delle eh, vostre mani, no, vediamo eh, la qualità, ecco sottolineo una cosa tra l'altro, io sto usando il telefono eh, senza eh, la sim in questo momento allora vediamo multimedia devo dire che la qualità eh, dell'audio eh, è buona e anche il volume è molto elevato. peraltro vi faccio notare una cosa che potete scegliere eh, di controllare con il tasto volume eh, per eh, diciamo decisione predefinita direttamente eh, il volume non di sistema ma eh, multimediale eh, insomma galaxy eh, a8 secondo me è un prodotto bello, completo, bellissimo da impugnare, fa belle fotografie ha una batteria da 3000 mAh eh, che è eh, sicuramente sufficiente per una giornata di lavoro sottolineo tra l'altro una cosa eh, importante che stavo dimenticando che per me che sono Mr Gadget, che lavoro tra l'altro alla radio, che vi aspetto ogni giorno su Radio Number One, è una cosa importante finalmente Samsung ha riportato adesso non ci sono le cuffie quindi non funziona la radio FM dentro i suoi telefoni l'ha fatto negli Stati Uniti e lo fa anche da noi con il Samsung Galaxy eh, eh, i telefoni eh, senza la radio dentro dovrebbero essere eh, illegali perché quelli come me altrimenti morirebbero eh, di fame ma questo è altro tema allora Samsung Galaxy eh, A8 c'è la variabile prezzo perché 549 euro sono un prezzo, un posizionamento eh, importante ma si trova insomma online a 400 euro. E poi gli operatori stanno facendo delle offerte incredibili per farvelo portare a casa ad un prezzo eh, di gran lunga inferiore. Io non ho dubbi, promosso da Mr. Gadget.